Zombie apocalypse Ciao ragazze ragazze come state? Spero bene allora altro nuovo video che criccio Come va? Allora è un bel po' che non mi vedete su youtube però e rieccomi dunque Oggi mi sono truccata ma le occhiaie come al solito si vedono e niente quindi che dire eh, non ho fatto nessun dico nessun vlog nulla però vi racconto un po' in breve la mia giornata dunque sono andata a fare la spesa eh, non ho fatto nessuna, nessun giro non ho girato chissà quanto eh, ho solo fatto la spesa non sono andata a Samuel Profumi ma sono andata a Despaar non ho fatto il video la spesa perché non me la sentivo la ragazza rosa stanchissima nonostante cercare della spesa non mi va per giunto mi sono anche data una graffiata un dito non so se si vede però eccolo qua vedete no non si vedrà mai eccolo qua cioè, mi fa male cane ma è sopportabile male cane si fa per dire ma è sopportabile eh, non mi toglierò però un bel po' questo Allucinante, un ghiulina. Io la chiamo un ghiurina perché sono un po' antica, però vabbè, si può chiamare anche smalto. Volendo, e quindi e sotto, sotto, non me la posso levare finché non vuoi rispondere a questa schifezza che mi ha combinato. Sto graffiaccio, sembra una gatta che mi graffio e vabbè, e niente. Quindi, nel frattempo, a seguirmi dove volete voi su Instagram, su TikTok. Appena posso, pubblicherò qualche altra cosa e niente. La borsa che mi ha portato presto è presa sempre la solita. Anzi, dopo questo video, registrerò un video dei preferiti di questo mese. E, e nulla. Ho visto tante mie amiche in farmacia e niente. Ci siamo salutate. Poi, ognuno per i fatti suoi. e quindi nulla non ho fatto nulla di che in questi giorni ho solamente cercato di variare un po' dai da, pensieri un po' che non mi andavo di stare sempre solo su youtube ho guardato un po' di tele anche se a, me, a volte la tele mi ha un po' agitato perché voi non lo sapete, ma quando guardate il televisione un po' mi agito perché mi calo nella parte di chi soffre quando sta male dentro un film. Non so se avete capito gli attori quando stanno sotto il pericolo di qualche cosa, io mi calo in quella parte lì. Cerco di, cerco di essere di fare il filo all'attore o al personaggio in sé di quel film che eh, tutto sommato può, um, come dire, cercare di essere in pericolo, o di, cioè nel senso, non, non so se, se mi spiego bene, non credo, comunque se quel, lato, quel personaggio è in pericolo dentro al, al recita, nel senso mentre sta appunto eh, facendo un, perso un personaggio che intrappola che ne so, è troppo non so adesso come spiegare già ci siamo capiti, ma non voglio stare lì troppo a rubare le scene agli attori, non è a caso. Comunque questo è niente ragazze. E... Quindi cosa devo dirvi? Non ho guardato tanti film, non ho guardato Netflix perché anche se ce l'ho non lo guardo. Ah, questo è il mio trucco di oggi. Nulla di che spero che vi piaccia. Un po' di mascara. Correttore nulla perché tanto io sudo come una, una cosa allucinante. Sudo troppo e non me la sono sentita, ovviamente, e niente, non me la sono sentita e non, ho, e non mi sono messa né correttore né blush né, fa, né terra. Quello è come lo chiamare voi, nulla. Sono andata così alla spesa e boh. Mi ho fatto una breve doccia, mi ha lavato anche i capelli perché, sinceramente, non ne potevo più di stare con i capelli tutti opachi, non nel caso. Ah, tra l'altro oggi è, è la festa di la festa di la Santa, vabbè non sto qua a dire cose per come, perché chi vuole lo sa che no, io non lo dico perché non so mai cosa posso più dire questa cosa qua su YouTube, ma poi non mi appartiene a dire queste cose a me. Cioè non è che non mi appartiene, però anche se sono se, se credo in Dio c'è anche chi non crede e non mi sembra giusto, poi questo non è un canale dove dire, uh, vabbè nel, nello scorso canale dicevo di tutto e di più in ambiti religiosi, cioè in ambiti in certi video religiosi adesso non dico più nulla perché raga non è né il momento né il luogo di dire che festa è, che festa non è tanto qua non c'è nessuna festa, c'è stata, che ne so Ieri avanti, manco mi ricordo più, ma oggi è un'altra festa che non è qua, ma in un altro paese, sempre eh, vicino a noi, qui in Sardegna, vicino a Palau. Sarà, vabbè, non lo voglio dire, non, non mi va a di dirlo, comunque, chi lo sa, lo sa, che no, che no, mh, lo, lo, lo chiedo a chi lo sa. Voi direte, ma che significa tutto questo discorso che stai facendo? Significa che eh, non so se YouTube si possono parlare di, di certe cose della religione perché non va e non mi interessa parlarne, anche se potrei fare un discorso bello approfondito, ma non lo faccio perché mi piace parlare solo di make-up e di cura della persona, ma anche dei miei, dei miei stati d'animo, perché questo non è un canale finto, è un canale vero. Eh, preferisco rispettare alcune cose mie personali <ride> come credo che sia ma anche dire le cose che a volte non vanno dal mio stato d'animo come fosse un piccolo diario virtuale non dirò tutto tutto perché altrimenti che razza di privacy avrei altrimenti no però ci tengo a dire alc alcune cose mie della mia vita non tutto ovviamente ci tengo a dire però il resto eh, lo potrò dire perché per esempio, um, alcune volte o di momenti no, ma come tutti del resto. Um, e eh sì, alcune volte o di momenti no, ma um, come, appunto um, ci mancherebbe altro che fossimo tutti dei robot affinché non potessimo dire, fare o pensare che discorrendo no. I robot sono robot, noi siamo delle persone, esseri umane. Ovviamente e niente. Quindi niente ragazzi, era solo per dirvi questo che praticamente ehm, io volevo fare un po' di compagnia, è tutto qui, null'altro. Tra l'altro ci tenevo a ribadire che ho sistemato un po' di cose qui in camera mia, non so cosa si possa percepire dal video, ma vabbè qua non si vede nulla però ho sistemato alcune cosucce ah ho ripreso un'altra crema che non so se ve l'ho fatta vedere ed è questa qui la Nivea Nivea ops, stavo buttando a no, così non si vede così non si vede, ecco qua, Nivea ed è stra buona buona perché dico così perché l'ho già provata ma in realtà um, la voglio riprovare perché mi ci sono trovata veramente bene. In realtà, nulla! In realtà è buona e basta. Peccato che dura o nulla perché in un attimo la consumo, io la consumo quindi e sono 50, 50 mm per l'appunto con 12 mm di PAU. Ma vabbè, mi è piaciuta. Ma che senso ha? Se poi uno non ne può vedere quanto vuole, vabbè, niente. La perro come ho fatto con quest'altro che lo sto usando come non lo so cosa piano piano perché mi che mi finisca e questo costa non so quanto forse un occhio della testa spero di no comunque questo è della Vichy e della Mineral Water 89 io non so perché dice water vabbè comunque questo è questo adesso lo rimetto prima che si rompe e rimetto anche questo in dovera questo qui è appunto super idratante 24 ore non stop crema giorno nutriente ovviamente io metto solamente questa sia di giorno ma anche di notte vabbè faccio l'eccezione che mi cambia se faccio l'eccezione nulla di che olio di mandorle olio di mandorle naturali per pelli secche e sensibili va benissimo per me anzi mi è andata proprio di di fortuna ho trovato questa perché il detergente è. Mai, non l'ho trovato, ho trovato solo questo, perché il detergente era, come dire, un detergente non a scrub, normale, semplicissimo per lavare il viso, vabbè anche quello che lavare il viso con lo, lo scrub, con lo scrub un po' non dico graffiante, però meno delicato di quello che avevo prima, però vabbè me lo faccio adattare allo stesso, che dico. Ho detto una fesseria, vabbè, se riesco a taglio se no, me lo faccio andare bene, me lo, me lo faccio andare bene così quello che ho detto. Sperando che quando vado a montare il video non ho detto una fesseria e se no pazienza. Tanto quello che sto dicendo in questo momento fino a prova contraria non ho detto nulla di. di, di nulla di brutto, ho detto solamente... Cosa che mh, vi sto dicendo a voi, vabbè. A parte queste fesserie che non sono ancora io perché sto parlando del nulla cosmico. Del <ride> nulla cosmico. Questa, sì, che è bella. Vabbè, comunque, per farmi le sopracciglia, oddio, sto facendo cadere tutto. Per farmi le sopracciglia, ho utilizzato questi due. Uno è questa matita qui. Allora, questo è per rifinire il pettinino. Oddio, tiriamolo su. Okay. Il pettinino e la matita, questa qua per ridefinire le sopracciglia, che è appunto come dicevo prima un mozzicone. Vedete già, e poi come ultimo step ho utilizzato anziché il gel una penna che ce l'ho qui da questa parte. Non dove so l'ho messa ma di là. Non mi vado ad alzarmi adesso e dentro un astuccio che, come per l'appunto, è come dire, non io non so perché guardo qua anziché guardare di là, devo guardare di là, <ride> allora vi dicevo, appunto, che come vi stavo dicendo da prima: intanto guardo quanto ci sto mettendo perché, se no, non guardate il video è tutto il filantero. Ma vabbè, che poi mi insegue, no, chi se ne frega. Comunque, vi stavo dicendo, quell'astuccio che c'è di là non lo, non lo vado a prendere perché non mi va. Ma se no, aspettatemi, ve lo vado a prendere. Tanto si mette un secondo solo. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, ho utilizzato questa pennina qui, non-stop, waterproof, molto buona il tratto è fantastico e ha ah, veramente un tratto top speccato sì, ogni tanto tocca di sguoterla o di fare così perché sennò così perché sennò non vedete come devo fare così devo proprio a scaricare il colore perché sennò scaldarlo voglio dire perché sennò non c'è verso vedete questa è, è la puntina della, della penna poi ehm, come, come dire come palette, sto utilizzando un'altra palette che adesso non mi viene in mente dove l'ho messa scusate se sto continuando a parlare tutta impappinata ma questo fa parte di me vabbè cercherò di migliorare, non preoccupate allora come palette ho utilizzato la Flawless 4 E non la Jingle come si chiama lei Comunque, questa qui ho utilizzato Che è tutta bella specchiata, tra l'altro Della make up Revolution E ho utilizzato questo Questi colori qua Questi Tutti. Prima questo e poi questi due al centro, aspettate, non vi faccio vedere perché mi sto sbagliando un paio yes ho utilizzato prima questi, qua al centro, si sì. e poi questo qua top, mi piacciono un mondo e niente direi che mi sono stra piaciuti hanno una bella peca e la mia capri si è veramente superata, invece tanto da quando non, non la stavo più usando sembrava che lui era andato un po' a farsi friggere, invece no, e ritengo che siano veramente molto, molto validi. Comunque, a proposito di questo video, perché non ho guardato da prima in questi due puntini dove vi sto guardando in questo momento? Non ho capito, vabbè. No comment come mascara, invece, sto utilizzando finché non finisce questo qui, della Rimmel, che lo vedete anche adesso in questa posizione qui cioè in questa posizione vabbè oggi non so come parlo comunque passatemela della rimer con questo scovolino qui non me ne metto però ve lo faccio vedere vedete eccolo qua ecco questo è lo scovolino che veramente fate le cigliotte le cigliozze che anche se o cigli occidenti, volte lunghe di mio non, non mi interessa, mi piacciono lo stesso e mi ci trovo bene è waterproof perché per me, secondo me, secondo la mia o, opinione personale eh, questo mascara qui le vale eh, quello, che, quello che mi è stato omaggiato perché non l'ho comprato, mi è stato omaggiato da Miss Lilla 001 che era una volta era l'Indams Linda01, sì, sì, qua su YouTube ovviamente parlo. E adesso si chiama a casa di Fabiana. Quindi, ciao Fabi ti saluto, un bacio, e poi come um, altro prodotto? Ah, poi intanto utilizzo questo della Douglas, ma vabbè, dettagli perché utilizzo poco e nulla. Mentre, eh, come, come, come, come? Aspettate un attimo. Ok, oddio, se cazzo qualcosa qua fa danno, allora come, eh, aspettate un secondo e faccio vedere il mio outfit, non voglio indossarlo perché è troppo caldo ragazzi, non me ne vogliate, non mi linciate perché è troppo caldo per indossare il mio pantalone di oggi e quindi pazienza se non lo indosso. Questo è quello di stamattina. Sarebbe ha una fantasia particolare, però a ah, me piace da matti è troppo bello, fantastico. Poi, un attimo solo e torno subito. Eccomi qua, come maglia stamane la borsa non la piglia tanto, è la stessa mi vedete su Instagram sempre se, la, se mi seguite perché se non lo seguite fatelo mi trovate come youtuber trattino qua sotto e, e questa è la mia maglia vedete questa è la mia maglietta vedete bella vero? si sì, vabbè un po' adesso è un po' stropicciata comunque non mi sa andare alla spesa bellissima e vabbè come scarpe non ho messo granché. ho messo le solite in fradito perché non mi andava Comunque vabbè e niente, questo è quanto. Quindi eh, io vi auguro una, un buon proseguimento di, di giornata o di sera, quello, quello che preferite voi secondo quando vedrete questo video. E scusate adesso se riguardo dove si devo guardare realmente, perché se no sembra che gli occhi strabichi o come si dice strabici, ditemelo voi come si dice, perché non si smette mai di imparare a sto mondo. <ride> e quindi se mi vedete guardare di là perché è sbagliato guardare di qua se mi, guardare, se mi vedete guardare di là è perché si fa così almeno secondo la mia opinione da quanto ho capito nei video tutorial di altri creator di youtube a partire da Paolo Griseldi sì, Paolo Griseldi e tanti altri ehm, hanno detto che la qualità Deve essere buona, io la qualità dei miei video non è chissà che, ma almeno a guardare lo schermo non bisogna guardare qui ma qui, nei buchini del, del telefono. Se uno vuole fare video con la telecamera posteriore, devo guardare la telecamera frontale ma nei buchi della telecamera dove c'è l'obiettivo fisso. Ok? E niente, no, mi fa capire come, fa, come io facevo i video sbagliate alle volte, dovevo guardare quell'obiettivo non devo guardare qui ma vabbè ci siamo capiti non voglio allungarmi troppo e noi ci si becca al prossimo video però peccato così com'è mettete un bel like di supporto un commento e ciao